Lascia play, premi, like, ci stanno le tigre online, clicche con condividi, uomo che non basta mai, ma Maxi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non senza altro è ombre, matalo, matalo, mi camperò dietro la gru Devi iscriverti al canale Maxi Mix su youtube, senti tutto e di più, forza fallo pure tu perché con le tigri di Roma ma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Chiamiamolo così diciamo, anche perché eh, quando si va a modificare un'auto più o meno si parla di tuning Ho detto più o meno, quindi non rompete il cazzo a sottolineare Allora, parliamo della nuova auto uff, Sta nuova auto, una gippetta Che comunque, boh, secondo me è una merdata però vabbè so Gusi 345.000 pen fuori strada comprato da San Andreas Super Auto però andiamola a modificare andiamo a modificare e andiamo a vedere com'è sta sta merdata perché secondo me Roxar sta eh, ultimamente immettendo solamente merdate però questo è un mio punto di vista quindi non pretendo che voi condividiate con me il mio punto di vista potete anche essere contrari a quello che dico io mm, ciò non toglie che per me rimane sempre una merdata quindi niente passiamo all'auto l'auto qui è diciamo, fuoristrada un 4x4 eh, buono come dice nella descrizione lì c'è una mappa scampagnata nel deserto ma voglio dire per quanto le persone giocano eh, cazzeggiando a GTA Online non credo nessuno andrà a fare scampagnate nel deserto comunque sia eh, andiamo a vedere vediamo un attimino di farla un pochino decente anche si sì, ho visto che diciamo non si so proprio eh, come si dice eh, sbizzarriti più di tanto almeno secondo me poi ecco ripeto io vedo, sì, ha belle cose, queste marmitte e sta macchina è l'incrocio tra la macchina The Trevor, il Life Guardian il 6 eh, ruote là, come cazzo si chiama cioè, regà io non lo so io non, cioè, gente ancora continua a chiedere le auto continuate ancora a chiedere le auto sapendo che Roxara continua a tirar fuori sta merda Comunque ha soldi elevati perché 346.000 per una gippetta di merda, sinceramente è come il 6x6, la R36, come cazzo si chiama? Peccavista, insomma, no, quello pure costa un botto di soldi, devi arrivare a rango 100 e poi non compra nessuno perché non c'è fa un cazzo. Boh, costa la gippetta, ok, devi arrivare a rango 100, ma che ce famo, Che ce famo, La gente vuole dei super. Cioè 10 milioni di super ci stanno un botto di super raga. E ancora continuate a voler in macchina. Invece de, eh, comunque migliora il gioco. Però vabbè, non, in questo video non si parla di questo, si parla di tuning. Quindi andiamo a vedere come cazzo potremmo fare questa macchina. Non mi va a essere rompi coglioni de sempre. E, e quindi niente, andiamo a vedere. Io, ragazzi, ci ho messo un colore rame. Che era un colore crew che avevo sotto la mia crew secondaria con un perlescente rosa salmone che gli dà quell'effetto rame ragazzi questo è un colore di quelli moddati che diciamo sto cercando di, di portare sul canale non è uno di quelli della lista che ho portato la settimana scorsa uno dei dieci ma è uno nuovo che stavo tentando di fare e mi è uscito fuori sto colore a me piace sinceramente è un bel colore Diciamo che su sta jeep c'è sta pure bene, ragazzi. Ma che cazzo di sportelli, raga. Ma che sportelli. Cioè, dai, su. Poi ha roba dietro. Ma vaffanculo, Rockstar. Cioè, ma io. Ma, ma, ma, guardate, raga, io sono rimasto un po' così, no? Allibito, ma davvero noi volevamo comprare una macchina del genere? Cioè, davvero a voi vi interessa comprare una macchina del genere? Io non lo so. Cioè il mio consiglio a priori non vi comprate sta auto perché tanto sono soldi buttati, sono 346 dollari buttati. Al mio, al mio avviso perché cioè, è una cagata, è una cagata, Io potete mettere pure eh, le ruote d'oro, i cerchioni d'oro, potete fare pure tutta d'oro, sempre merda rimane. Cioè è una merda dorata, per capirsi. quindi no Io, sì, so guardare, cioè scusatemi i miei silenzi, ma rimango allibito. Rimango allibito. Ci cioè, stanno cose che veramente so, inutili sia nella macchina sia nel gioco. E, e a me mi è capita di sentire persone che veramente ancora vogliono auto, ancora vogliono auto. Eccola, ragazzi. Questa è la nuova auto, il nuovo Bijou che ha tirato fuori la Rockstar, anzi. La nuova Bajou perché per me è una Bajou sta macchina, non è un bijou. Fa cagare. E lo ripeterò fino alla fine del video. No, no, vabbè, dai. Beh, voglio romper cazzo fino alla fine del video perché magari c'è qualcuno contrario. Poi mi dice sotto al video: Non è vero che fa cagare, no, fa vomitare, raga. Fa vomitare. <coughs> diciamo che, <susk> va. A me piace, a me piace. Se potete, non compratela. <ride> no, a parte scherzi, regà, so sordi sprecati. So veramente sordi sprecati. Cioè, ma la potete comprare. Se ci avete un account modato, se state imballati dei demoni, la comprate, la provate, le fate in giretto. Cioè, cazzeggiate, ma al di là di quello, secondo me, non è non è una gran macchina non so in gara come va sto bidone perché non so come va sto bidone però che dire fate voi fate voi le vostre valutazioni io poi magari se vedo che in gara va bene è capace che me la posso pure ricredere ma non credo detto questo ragazzi ve lascio al bidone un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti